Odessa, i media occidentali proteggono i burattinai di un massacro. I mass media occidentali si sono abborriti quando la Russia, senza fare morti o feriti, ha riaccolto la penisola ucraina della Crimea dopo la loro votazione popolare legale. Tutto al contrario è successo alcuni giorni fa, quando a Odessa, secondo le informazioni ucraine, sono morte 46 persone mentre delle fonti serie partono da 116 vittime. Nei canali televisivi occidentali si parlava di questo massacro tragico come di una sfortunata e tragica sequenza di presunte coincidenze. I morti sarebbero stati causati da delle collisioni spontanee tra separatisti pro -russi e hooligan pronti alla violenza. Nonostante numerose prove di video ed immagini credibili apparse in internet, i mass media affermano tuttora che non sia chiaro chi è responsabile per il tragico incendio della casa sindacale che ha causato dozzine di morti tra i manifestanti filorussi. Con ciò si proteggono gli autori di questa atrocità storica verso i civili e si impediscono le richieste per un chiarimento indipendente del caso. Siccome i media tacciono, vi portiamo una composizione di immagini testimoniali che dimostrano che nel massacro di Odessa si trattava per primo di una strage orchestrata accuratamente e secondo eseguita da terroristi del Maidan sostenuti dall'Ovest, quindi non un causale tumulto escalato tra hooligan e separatisti. Mentre a Kiev stavano arrivando con il treno migliaia di hooligan pronti alla violenza causando un corteo di devastazione dopo la partita di calcio, nel retroscena erano in corso i precipitosi preparativi per strumentalizzare questo corteo di hooligan e per indirizzarlo in direzione della casa sindacale ove in seguito avrebbe dovuto innescare l'incendio. Ricordiamo che già da settimane i manifestanti pro-Russia si erano accampati pacificamente in un attendamento davanti alla casa sindacale di Odessa richiedendo l'autonomia dal nuovo governo attentatore a Kiev. Quando sono venuti a conoscenza della sfilata dei terroristi del Maidan e degli hooligan pronti alla violenza, hanno provato a mettersi al sicuro nella casa sindacale. Il che in seguito gli è diventato fatale. Ora in ordine cronologico. Qua vedete alcuni combattenti militanti del Maidan prima dei terribili accessi e come si arrangiano con la polizia locale e proprio da parte alla gente un membro del violento gruppo estremista del XIV Centurione che aveva già promosso la rivolta del Maidan con azioni terroristiche. Il tipo col berretto e l'auricolare sembra di essere uno dei coordinatori, viene direttamente da una base di polizia e impartisce ordini. Raggruppatevi! Ora sei tu il conduttore principale. Contemporaneamente vediamo qua un sobillatore travestito da civile. Tra poco inizierà a fare giurare i combattenti del Maidan per la vicina battaglia. In seguito si mischiano tra gli hooligan e si spingono in direzione della casa sindacale. Nada, Qua, proprio prima dell'orribile massacro, un altro caporione militare che coordina in presenza della polizia l'approssimazione. Ecco la prova della relazione col governo dell'attentato ucraino. Qua, un paio di settimane prima, Andrei Parubey, il capo ucraino del Comitato di Sicurezza e Difesa Nazionale, presenta i nuovi giubbotti antiproiettili. In seguito sparerà i civili indifesi che provano a salvarsi dalle fiamme. Torniamo ancora una volta agli eventi precedenti il dramma. Una testimone oculare racconta «Un gruppo molto grande doveva venire quel giorno per radere al suolo tutto qua. Di ciò noi siamo stati informati. Però pensavamo che se qua sulla piazza vi fossero persone normali, nonne, nonni, donne anziane come me, allora non ci avrebbero fatto nulla. Però questo era un errore. La folla aizzata ha attaccato l'attendamento e l'ha incendiato. Anche una passante con due bambini voleva mettersi al sicuro ed è arsa». Chi poteva era venuto sulla piazza. C'era un concerto e io stessa avevo visto passare una donna con due figli. Uno di loro aveva forse 10-12 anni e l'altro era ancora più piccolo. Poi si sono fermati. Anche questa donna è entrata nella casa sindacale coi suoi bimbi. Volevano mettersi in salvo. Tutte e tre sono arsi. Era solo venuta per passeggiare dei combattenti violenti del Maidan e, secondo un'informazione del deputato Vadim Savenko, tra loro anche dei combattenti vestiti in civile del battaglione speciale Storm e Dnepr 1 hanno invaso la casa dall'ingresso posteriore e hanno iniziato la caccia ai civili indifesi all'interno dell'edificio. Ragazzi, per favore, non lo fate! Contemporaneamente, gli hooligan aizzati hanno iniziato a bersagliare l'edificio con delle bombe Molotov, incendiandolo. Nel frattempo all'interno dell'edificio sono seguite delle esecuzioni terribili Qua tutti correvano in giro e qualcuno ha gridato I piani più bassi sono già occupati dai radicali e stanno ammazzando i nostri attivisti Quest'uomo è stato miratamente ucciso a colpi d'arma da fuoco Si vede la sua faccia coperta di sangue e l'ago di sangue da parte Questo attivista filorusso dovrebbe essere arso con gli occhiali in testa Non cadono via se prova a salvarsi dalle fiamme tra l'altro solo la testa è carbonizzata e i suoi vestiti sono ancora intatti, questo indica che prima è stato ucciso e poi è stata versata della benzina sulla testa per darle fuoco. Anche questa cosiddetta vittima dell'incendio ha lasciato un lago di sangue alla testa carbonizzata ma il resto del corpo è illeso, e questo è l'aspetto di una vittima di un casuale incendio da hooligan? Ecco diverse vittime con la testa carbonizzata e corpo intatto. In questo spezzone si vedono chiaramente le fiamme di un piccolo focolare dietro a finestre intatte, non rotte da bottiglie molotov lanciate dagli hooligan. Qui è stato acceso un cadavere? L'immagine di un cadavere di donna parzialmente carbonizzata dalla quale sono stati strappati i vestiti dalla parte inferiore del corpo. L'immagine viene mostrata con censura per motivi morali. Pare sia stata violentata. Un ulteriore cadavere con ferite da proiettile nel capo. Qui un'innocente donna di pulizia uccisa in un ufficio che non presenta tracce di fuoco. Le sue grida si sono sentite fino fuori dall'edificio. Poco dopo aver ucciso questa concittadina innocente, i presunti terroristi pacifici del Maidan si sono mostrati fieramente con la bandiera ucraina proprio al fianco del luogo dell'omicidio. Quando altri abitanti di Odessa il giorno dopo la tragedia si sono recati sul tetto della casa sindacale e hanno filmato i dettagli dell'accaduto, un sopravvissuto non ha potuto trattenersi ed è scoppiato a piangere. Alla luce di questi fatti pare cinica e dispregiativa la notizia riportata dal giornale Zeit il 5 maggio intitolata Più di 40 morti in una notte Gli abitanti di Odessa sono ancora sotto shock, cercano di tornare alla normalità Nonostante ciò i separatisti annunciano già la prossima offensiva Cosa? Le vittime annunciano la prossima offensiva? Reuters ha subito dato la parola al governo dell'attentato ucraino con le sue assurde teorie cospiratorie. Il governo ucraino dichiara che la Russia è responsabile della guerriglia urbana che ha causato più di 40 morti a Odessa. Giulia Timoshenko ringrazia i terroristi radicali del Maidan per il massacro. Voglio mandare un sentito ringraziamento a chi ieri ha difeso Odessa e l'Ucraina. Le prove di un massacro mirato e pianificato sono schiaccianti. Pare che gli hooligan fossero stati miratamente strumentalizzati per poter occultare l'inconcepibile fatto di sangue tramite l'incendio da essi causato. Come segnalato anche dal giornale Bild è ovvio che il governo ucraino viene aiutato con consigli da squadre di specialisti della CIA per venire a capo della rivolta dell'est del paese. Anche se queste azioni sono coperte dagli Stati Uniti, rimangono dei crimini di guerra e devono essere condannate e punite dalla comunità internazionale. Stimati spettatori, il ruolo dei mass media occidentali in questo conflitto ucraino è poco lodevole. Oggi servono piattaforme politicamente indipendenti come il muro del pianto.